Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Con noi oggi Aurelio ha 58 anni, la prossima settimana abbiamo deciso di effettuare un impianto di protesi idraulica tricomponente. Aurelio è da parecchio tempo che soffre di deficit erettile, ha provato tutte le terapie, però le terapie con i farmaci orali non rispondono e quindi ha preso il coraggio Speriamo che hai preso il coraggio di effettuare questo tipo di procedura chirurgica. Ci racconti brevemente Aurelio la tua esperienza e perché hai deciso di effettuare questo intervento. È perché in realtà che ho provato alcuni farmaci, non posso, che posso vivere così. Se questa è la strada giusta io la voglio percorrere così e voglio fare una vita sessuale ottima. Senti, psicologicamente il deficit erettile che cosa ti ha comportato? Ti porta Sei demoralizzato, stai sempre giù di morale, nervoso, stai con la partner, con la moglie, stai, non stai in ottimi rapporti, stai, sei molto giù di morale. Che farmaci hai provato a prendere? Ho preso Chalis, Viagra, Levitra, a curarti per una ciao di dispensato, Però... Non no, funziona? Il no, problema no. è a ottenere o a mantenere le lezioni? A eh, ottenere oppure a mantenere, quello è il problema, mantenere proprio e mantenere proprio proprio. Niente. Sì. Senti, come hai saputo della protesi? Ho visto su, su Facebook il professor Antonini che sono andato a vedere, ho sempre seguito queste cose, ho visto tutti altri pazienti che hanno fatto la cosa e poi sono, sono fatto un appuntamento e sono andato. Un... Senti, quanto è stato importante vedere altri pazienti che hanno, mi pare che abbiamo anche visto, hai visto sì. un paziente con la protesi, sì. quindi questo ti è servito? Sì, serve perché comunque c'è un po' di tensione, un po' di paura, che è una cosa nuova, però ti, ti rassicuro, vedendo altre persone ti rassicura, stai più tranquillo. Bene, quindi sei, sei tranquillo? Tranquillo dottore. Va bene, eh. sei di Salerno? Sono di Salerno. Va bene, ok. Allora aspettiamo tutti i nostri amici di Salerno. Intanto pensiamo a far rinascere Aurelio la prossima settimana. Siamo pronti, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.